Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Mazzi e oggi andremo a estrarre il fortunato vincitore di questo MotoGP 17 ragazzi, allora adesso vi faccio vedere eh, la data e l'ora in maniera tale che eh, capite bene insomma a che ora ho estratto questo, diciamo, questo, questo contest quindi andiamo a vedere intanto vi ricordo ragazzi che in descrizione del video troverete eh, tutti i link eh, i vari contatti del mio sponsor quindi contattatelo è stato il contest offerto da oggi è stato offerto dal, dallo sponsor dal mio sponsor ufficiale del canale quindi andiamo subito a incollare e a fare allora ragazzi qui abbiamo eh, pecca, che l'unica pecca del suo canale è stato che non ha messo il suo canale pubblico e quindi non si vede un cazzo come sapete tutti ragazzi le regole del contest sono che eh, il canale deve essere pubblico come in questo caso Artan Steinbari, qui non, non ha niente, neanche lui e passiamo ad altri ragazzi, passiamo ad altri continuiamo a fare estrazioni dei nomi fino a che non troveremo eh, ha tutti quanti i requisiti a posto ragazzi allora questo qui è un canale aperto vediamo se troviamo quello che cerchiamo quindi dovremo trovare i video piaciuti e dovremo trovare eh, diciamo le iscrizioni pubbliche ma a quanto vedo ragazzi anche lui non ha andre non ha né video piaciuti pubblici e né iscrizioni però adesso andremo a controllare ulteriormente vediamo un attimino magari mi sbaglio e andiamo a vedere ragazzi andiamo in playlist e vediamo se c'è qualche playlist o meglio se c'è la playlist dei video piaciuti ma non c'è ragazzi quindi già comunque gli mancherebbe un requisito poi tra i canali ok questi sono i canali correlati però non ci sono le iscrizioni pubbliche quindi automaticamente anche lui viene scartato ragazzi e passiamo a passiamo a vediamo vediamo ma mm, anche questo ragazzi eh, come vedete non ha nulla di pubblico e quindi possiamo andare avanti purtroppo mi dispiace per animalo selvatico quindi, ma le regole del contest le conoscevate tutti le conoscete tutti andiamo a vedere qui c'è eh, diciamo il canale c'è il canale però eh, non ci sono i video ahimè mi dispiace animalo però eh, diciamo non c'è nulla sul tuo canale c'è l'iscrizione io ti ringrazio per essere iscritto al canale però i requisiti erano quelli quindi purtroppo devo andare avanti sempre Artan è qui ma eh, l'abbiamo già visto quindi possiamo andare avanti vediamo Checco vediamo che cosa, che cosa ci dice il suo canale vediamo un attimino anche lui ragazzi il canale chiuso quindi automaticamente possiamo anche andare avanti Maxi youtube bah, quasi quasi ho vinco io ragazzi vi ricordo sempre l'orario come state vedendo eh, e il giorno in cui sto facendo l'estrazione e niente, vabbè andiamo avanti, io non posso vincerlo Luca Moscatelli, ragazzi, Luca Moscatelli vediamo Luca Moscatelli che cosa eh, ha vediamo se ha tutto quanto in regola vediamo se ha tutto quanto in regola allora ragazzi, io già qui non vedo le iscrizioni non c'è nessuna barra che mi permette di vedere le iscrizioni però magari vediamo il video piaciuto, se c'è eh beh, andiamo avanti insomma se eh, a parte che ecco sto controllando giusto per correttezza anche perché mi piace essere una persona corretta eh, però già che comunque non ha l'iscrizione purtroppo aveva il video piaciuto perché c'è il mi piace però non ha l'iscrizione pubblica quindi io non posso sapere se è iscritto o meno al canale quindi mi dispiace anche per Luca ti ringrazio del like però purtroppo non hai avuto tutti quanti i requisiti quindi passiamo avanti ragazzi i requisiti erano facilissimi avere la lista eh, dei video piaciuti pubblica i canali a eh, dove siete iscritti pubblici e lasciare un like solo questo era ragazzi purtroppo qualcuno ha un requisito qualcuno ne ha un altro qualcuno non li ha proprio e quindi purtroppo io sono costretto ad andare avanti e scartare tutti quelli che mancano di un requisito o dell'altro requisito quindi ragazzi continuiamo ad andare avanti e vediamo anche questo canale che eh, diciamo purtroppo per lui non ha i requisiti ragazzi, non, me, non mi dirate colpi però purtroppo io quello che vedo su youtube è questo quindi mi dispiace poi non so se voi lo fate da telefono ragazzi eh, magari vi lascia il like non so io non so che dirvi magari voi da telefono visualizzate una cosa diversa però io purtroppo qui su youtube ragazzi con il mio browser come state vedendo eh, alcune cose non le visualizzo quindi mi dice automaticamente youtube che il canale eh, o è chiuso che comunque non ci sono liste condivise io purtroppo non posso fare altrimenti anche perché eh, non sarebbe corretto per tutti quanti gli altri iscritti ragazzi allora qui abbiamo marius sembra che abbiamo trovato il vincitore ragazzi detto questo il video finisce qui un saluto a tutti al prossimo video